Abbiamo più di una eh, opzione, abbiamo più di una situazione riguardo a questa tematica. Abbiamo, eh, come dicevo, gli esercenti che hanno investito denaro per adeguarsi alle imposizioni del governo e, e, e, e, dei, e dei decreti che regolamentano eh, i, i limiti entro i quali possono esercitare la propria attività che eh, impongono le distanze, che impongono l'applicazione di una serie di regolamentazioni per favorire eh, o per garantire il contenimento da rischio eh, Covid e pertanto si sentono ulteriormente defraudati perché dopo aver speso soldi, dato fondo alle ultime risorse che avevano, adesso si trovano nella condizione di non poter esercitare l'attività. A che punto siamo con la narrativa scientifica riguardo a questo eh, virus e riguardo a questa seconda ondata di, eh, che ha portato al rinnovo, alla proroga dell'emergenza sanitaria? Cioè per quello che è il polso della situazione che hai tu nel campo medico. In realtà cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che si ripetono gli errori della prima fase nel senso che proprio l'esperienza non ci ha insegnato assolutamente niente perché a tutt'oggi io ho parlato con almeno un paio di primari di, di malattie infettive che non posso dire reparto ospedali, e tutto eccetera, e, e tutti quanti hanno lamentato che a causa eh, della scarsità eh, del territorio, gli ospedali si stanno riempiendo di persone che trovate positive al tampone, non possono essere tenute a casa e vanno a ingolfare gli ospedali. Perché? Perché la medicina del territorio, che è stata tanto distrutta come del resto tanti altri posti negli ospedali eccetera eccetera, purtroppo non fu funzionano, fa abbastanza dal filtro e riempie, fa riempire le, le corsie degli ospedali, eh, è tutto lì, cioè, è disarmante, cioè, la cosa è veramente disarmante, cioè, non si riesce a capire perché non si possa potenziare la medicina del territorio e far sì che la maggior parte della gente invece di essere ricoverata possa essere tranquillamente curata a casa, ma mi capisce bene che finché il 99% dei medici di famiglia hanno ancora paura di questo virus e nonostante tutto, dice vai, vacci con i P, vaci come ti pare, ma visitala la gente, visitala, la gente purtroppo non viene visitata, tanti non vengono visitati, viene continuata a dare una terapia empirica, non si sa bene su che cosa, nonostante che in otto mesi, bene o male, se non voleva un po' di esperienza, se ne era fatta. E niente, cioè io guardo, Ecco, senti Fabio, tu hai avuto modo di sentire le dichiarazioni di, del dottor Zangrillo. Eh, Zangrillo eh, è stato piuttosto duro, ha rilasciato un'intervista a Rete4, è stato decisamente duro, cioè ha detto... Noi innanzitutto in una condizione come questa non abbiamo nessun problema. Abbiamo posti, abbiamo struttura, siamo pronti per qualsiasi tipo di impennata eventuale. Eh, la, la metà dei letti e, e, e, delle, e, delle, e degli spazi che abbiamo disponibili sono occupati da siero positivi che vengono qui col tampone positivo per dormire qui e essere ospitati. Questo è quello che ha detto Zangrillo non so se ieri o oggi, io lo, lo, lo, ho visto oggi la registrazione, quindi anche, anche sul mainstream eh, eh, cominciano a emergere delle verità, cominciano, si cominciano a scoprire delle bugie, eh, questo per quello che, che mi risulta. E poi, eh, forse perché non riescono neanche a tenere eh, a bada l'ondata di eh, video, che abbiamo fatto, tutte le varie associazioni che hanno fatto e raccolto, noi abbiamo contato 120 video per 120 ospedali.